Salve e benvenuti nel nostro studio di Rottweil. Oggi con il tema L1, embrione in pericolo. Il potenziale effetto abortivo della finora comune pillola del giorno dopo si limitava unicamente all'impedimento dell'annidamento dell'embrione. Ora però è diverso per la pillola del giorno dopo, recentemente ammessa anche in Svizzera, L1. Nonostante venga introdotto come contraccezione d'emergenza, il preparato è persino in grado di uccidere l'embrione già annidatosi nell'utero. Il limite tra contraccezione e aborto viene disciolto. In più, il produttore richiede addirittura che Ella One non venga soggetta a prescrizione medica. Ciò significa che l'aborto primo diverrebbe possibile senza visita dal medico. Ma chi può essere interessato a cancellare la vita umana ancora più facilmente? Non è nostro compito difendere e preservare la vita anche quando è piccola così? Con queste domande vi saluto e date anche voi una mano a raccontare al prossimo queste informazioni. Buonasera.